Al uh, complesso monumentale di San Pietro a Corte, un'esposizione di tre artisti. Di che si tratta? Eh, il progetto Incursioni contemporanee nasce eh, come un teatro delle arti. L'idea è quella di mettere a confronto lo spazio storico e la memoria dell'ipogeo della chiesa di San Pietro a Corte, il uh, complesso monumentale di San Pietro a Corte, con tre artisti contemporanei, Marisa Albanese, Lello Lopez e Paolo Grassino. Eh, Tre artisti che con linguaggi differenti si confrontano con tematiche attuali e dialogano appunto con il passato, con la storia e la memoria di questo luogo dove c'è una stratificazione archeologica molto, molto importante. L'idea è anche quella di, eh, lavorando insieme appunto alla Soprintendenza eh, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerni Avellino, di. Eh, rivitalizzare anche un luogo storico eh, molto spesso eh, abbandonato a se stesso perché eh, chiaramente eh, la gente non conosce questo spazio oppure non frequenta questo spazio. L'arte contemporanea può servire da viatico proprio per far entrare in relazione con questo spazio storico eh, i cittadini e i turisti che vengono a Salerno. Un'esposizione che durerà da ottobre a dicembre. Sì, il progetto appunto è proprio eh, suddiviso in tre momenti eh, fondamentali. Ogni 20 giorni ci sarà l'inaugurazione di, di uno dei tre artisti con delle installazioni costruite ad hoc eh, per lo spazio eh, e si alterneranno appunto dal 24 ottobre alle 12 eh, con Marisa Albanese, dal 13 novembre Lello Lopez e dal 4 dicembre Paolo Grassino. Ricordiamo anche i partner... I partner, oltre appunto alla soprintendenza, sono il Comune di Salerno, il Museo Madre e la collaborazione di due gallerie di Napoli, Studio Trisorio e Shazzar Gallery. Quindi appunto, appuntamento a domenica. Appuntamento a domenica alle ore 12 a San Pietro a Corte, largo San Pietro a Corte appunto, eh, per il vernissage di Marisa Albanese.